Quindi parliamo con QGIS Italia, uh, Matteo Ghetta sì, è con mi noi. Sentite? mi sentite? Sì. ciao Bene, Matteo. allora grazie, grazie mille per l'invito. Io in, um, sto, sono qui a rappresentare un, in realtà un gruppo di utenti di un software che magari qualcuno di voi utilizza per fare le mappe, che è appunto è QGIS. In realtà l'intervento di Francesco cadeva eh, casca fagiolo prima del mio, nel senso che l'associazione di Francesco rappresenta il software geografico libero di cui QGIS è uno di questi, insomma, quindi diciamo che siamo coinvolti nella stessa battaglia, anzi colgo anche l'occasione per salutare Francesco. E per quanto riguarda i dati, noi abbiamo, siamo ovviamente favorevoli, abbiamo sottoscritto la campagna dei dati bene, bene comune, proprio perché il dato geografico eh, è fondamentale, molto spesso viene distribuito in maniera appunto o troppo aggregata o mh, a volte anche con delle licenze non troppo, insomma, non troppo felici. Uno dei tipici esempi insomma, della storia abbastanza recente è stato il dato catastale distribuito all'inizio con una licenza. Era stato distribuito, quindi finalmente eravamo tutti quanti contenti, ma la licenza inizialmente prevista era una licenza CC, ma non commerciale e opere non derivate. Quindi sostanzialmente ci si poteva fare gran poco. Insomma. Mm. Questa cosa è cambiata, mm -hmm. quindi viene fornito il dato comunque consultabile, non il dato grezzo. E si vede comunque sul sito che le statistiche di utilizzo, di scaricamento di questi dati, di quanti utenti, è ovviamente in continua crescita, quindi vuol dire che un dato fornito in questa maniera serve e serve molto. Ci sono poi delle strade, diciamo così, più grandi di quella eh, dell'Italia, per esempio quella dell'Unione Europea, dell'Agenzia agenzia Spaziale Europea, che fornisce, che ha insomma, in piedi questo servizio gigantesco che si chiama Copernicus, che fornisce qualcosa come 3 petabyte di dati l'anno, insomma, che sono. Um, mi viene <ride> da solo da pensare a quanto possono essere grossi gli hangar che contengono i server e gli hard disk eh, che, insomma, che contengono questi dati e sono forniti come dati, come, come dati liberi veri, nel senso ci si può fare molto, eh, si possono prendere e quindi l'importanza di avere questi dati per poter fare delle analisi dal punto di vista giornalistico, eh, statistico, geologico, ambientale, archeologico e insomma... Ehm, sono qui a rappresentare più che altro quello che magari per voi è un mezzo, che è appunto è un software, quanto invece per me è un fine, che è proprio l'utilizzo e il miglioramento di un software. Ehm, cioè nonostante nelle varie mailing list, forum, eh, gruppi telegram, eccetera, una delle domande che viene spesso posta da alcune persone è proprio quella di ma dove trovo questo dato, ma perché questo servizio è spento, ma perché il portale cartografico nazionale, regionale o che sia non sta funzionando, non risponde, perché quel dato è messo nella parte sbagliata del mondo. Eh, quindi sottoscriviamo appieno questa campagna perché i dati sono importanti e lo sono anche quelli geografici ovviamente. Eh, sono assolutamente d'accordo poi io venivo dall'Agenzia per l'Italia Digitale c'è cioè un gruppo sui dati geospaziali proprio fortissimo quindi eh, chiaramente sono d'accordo con te e anzi forse direi che dovrebbero essere un pochino più aperti e ci hai <ride> raccontato bene il perché effettivamente eh, quindi grazie del tuo intervento